Ciao a tutti, mi chiamo Gloria e questo è il mio primo video su questo canale. Come potete vedere, per chi lo conosce, questo è Code Call of Duty. E niente, oggi farò una partita multigiocatore semplicissima e vediamo cosa succede. Allora, credo che farò un colpo morto. Vediamo come va. Spero si vede e si senta bene, anche perché sto usando il telefono, quindi speriamo bene. Che brutta posizione per spawnare. <ride> Speriamo non abbia visto, ma no, ci stanno uccidendo. Vediamo. dai sì. oh, sì. Dai, caricati Sta entrando, eccolo. Eccolo. <ride> che mi volevi fregare zio Allora C'è la cassa di rifornimento E qualcuno ci andrà Sta laggando in modo strutto Va bene Ok va bene No mi ha ucciso Va bene lagga gente Che bello allora, aspettate che qui c'è una cassa Cioè non sono beccato di Dio, ma mi invecchi? Cioè... Tutti che ho fatto di me? No, vabbè... Perfetto... No, ci sono qualcun altro qui. Oh. Bene, ok, dico di me. Non me ne raccorta. Ah so. oh, no, davanti. Caspiterina. Caspiterina. Ecco qui, tutta l'altro attacchero non faccio in qualche modo. Però non si c'è sono on fire Sicuramente il primo è quello, io me lo trovo qui, ma... Good... Mi butto, via. Morirò? C'è in giro, non lo so. Non ci non sono porti, non ci sono porti da solo è bello che io rimango ferma perché sennò no non riesco a camminare. Va bene. Eppure non mi colpiscono. Va bene. Sì, ah, qui sta sperando che sponassero. Che trash. Proprio trash. Vabbè. E okay, va bene. Sì. Mi sento molto nerd in questo momento, <ride> perché lo sono in effetti, però... Allora, io ho paura che ci sia un audio da... Grazie, grazie. da schifo, quindi perdonatemi, essendo il primo poi me la devo gestire in qualche modo, devo capire come... e chi vince, chi vince, mamma mia raga, come primo video top, <ride> veramente top, sono contenta, e niente, ci salutiamo, un bacione, al prossimo video, e spero che si sente anche meglio, ciao!